La Ringrazio Presidente. No, è per Presidente. Dire, eh, io credo che non è che possiamo mettere la qualunque all'interno degli ordini del giorno, per il senso che io credo che le opere necessarie, saremmo anche ben lieti di argomentarle, di discutere all'interno di quest'Aula, intorno a quell'area siano tantissime. Eh, non credo che il degrado, che poi bisogna vedere veramente se è così, eh, sia riconducibile solo all'area che poco fa ci stavano descrivendo. Per cui eh, io chiederei anche un po' di attinenza all'interno dei documenti che si presentano, perché eh, se no qui parliamo del nulla e continuiamo eh, a perdere tempo. Grazie,